ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Allora, è l'ennesima volta che provo a registrare con la telecamera in esterna, interna, non so come si dica, vabbè, quella posteriore comunque ma non mi trovo, quindi registro a sto punto con la telecamera interna, ovvero quella frontale perché mi trovo meglio così e pazienza se il video non si vedrà grande comunque niente questo è un video di chiacchiera video di chiacchiericcio scusate sono sudata tutto quanto ma fa caldo tra l'altro ho la finestra chiusa perché non voglio che mi senta mi prendo già per matta perché parlo con un telefonino ma vabbè tanto lo sapranno che ci sto con il telefono cioè che faccio video su youtube e non so tutte le altre piattaforme piattaforme comunque vado alle ciance anche se mi piace parlare parlare parlare parlare e già vi dico che questo è un video appunto che cliccio <ride> se l'avevo tutta, è tutto a posto ok sì e niente quindi voglio eh, semplicemente dirvi ecco qua questo è il mio outfit da casa beh questa la esco anche da casa ma questa no questa è per, Stare in casa appunto, questo per uscire questo pantalone Comunque niente Per dirvi semplicemente che questo video di friccio Voglio fare il letto con voi E sistemarlo un po' perché è inguardabile, vedete? La coperta è da questa parte Da questa parte qui E, e niente così questa roba qui? La zanzara? niente <ride> E niente, ragazze, io adesso mi fermo qua e ci vediamo per mettere a posto il mio letto, dai, a dopo. Niente, comunque, allora siete appoggiati sopra la scatola di, de, del, del mio barattolini di una crema, una scatola di crema da viso e niente. Allora, ragazzi, aspettate un secondo che mi ho allora. Sti capelli non sanno da stare, da da. Da sistemare come voglio io, ma vabbè, dettagli perché devo mettere un po' più in su, ma non c'è verso quindi perché l'ho appena lavati, spigliati, districati. Come si può dire, non lo so, si sì, l'ho un po' snodato tutto quanto, ma forse perché l'ho appena dato una bella messa in piena, più o meno. Siamo lì con le mie solite messe in piena che faccio io, però evidentemente, non... vabbè, lasciamo per il testo, non caso a parte i miei capelli. Eh, sì, lo so che sono belli ma a me non mi fanno impazzire però lasciamo perdere meglio e niente allora ho appena fatto il mio letto l'avete anche visto che il mio letto è stato fatto e adesso che okay, chiede un po' dunque voi come state? spero bene io sto benone scusate se non ho più ai vostri commenti o se rispondo poco o quasi mai perché sono straimpegnata di qua e di là mi sto dando da fare tantissimo a casa bugiarda non sarà vero però eh, sto cercando di stare meno attiva su internet perché non è che mi ha stancato però mi voglio un po' prendere ogni tanto qualche pausa da internet vi guardo ogni tanto vi commento non a tutti perché ragazze ehm, non ce la faccio a commentare tutte perché come si vuol dire è, è impossibile in ogni, in ogni essere umano umanamente voglio dire scusate non volevo dire vabbè, ormai l'ho detto umanamente è impossibile commentare tutti i canali tutti, di tutti i youtuber però piano piano un giorno dopo un giorno mi sto prendendo la premura di commentarvi tutte dove non arrivo farò un altro giorno dove non arrivo in un altro canale lo stesso e così via quando dove non riesco a meno che vi devo dire pazienza le commenterò a notte tarda quando non ho sonno ma mentre prendo una tisana o un intruso di camomilla Quello che è, basta che, basta che riesco a commentarvi perché di solito prendo e eh, mi addormento e non riesco più a controllare se ho commentato i vostri video Ragazzi, non è una colpa è, è, è, Mi prendo il sonno ragazzi, è allucinante la mia cosa perché mi prendo il sonno e non riesco più a a guardare i vostri video non che mi, anno mi annoiate per carità ma sono io che non riesco più a commentare i vostri video perché non, è che non voglio è che eh, tante volte mi dimentico mi dimentico meno male che se devo da commentare eh, di me la da passata se voi c'è un nuovo video grazie un bacio siete i miei, i miei preferiti grazie di cui vi vi voglio bene vi ammiro grazie che mi ricordate viene a commentare da me non ti ho ancora visto sotto il mio video, grazie, grazie di cuore, vi lovo, vi lovo, sì stavo dicendo vi adoro, anche vi adoro, ma soprattutto vi lovo, grazie così. E niente ragazzi, mm. dopo questo video di fare un video di top flop di questo mese, non ce ne sono molti però vi faccio lo stesso, sti video, anche se oramai è finita l'estate, ma come al solito arrivo in ritardo a fare certe cose ma ci provo perché mi piace fare questi video top flop di questo mese perché un po' mi sono truccata ma d'altro d'altro rango come, come ho detto 9 no, <ride> ma d'altro eh, punto di vista appunto eh, oltre a truccarmi ho usato anche eh, Tante belle cose per farmi i piedi un po' più recenti, se si può così dire, perché ancora ho visto ben poco di risultati. E eh, raga, è così. E quindi, che vi devo dire, mm, sono riuscita un po' a migliorare la situa, tra tuzze dei miei piedi. Non ve li faccio vedere perché sennò vi girereste dall'altra parte, non è il caso però un po' sono migliorati sto mettendo la crema ce l'ho in sala adesso della postazione dove metto tutte le mie cremine tutte dove, dove c'è la postazione della, della macchina da cucire lì ho messo quando mi sto guardando i vostri video o commento o la televisione mi ho messo una crema lì a per come dire per, per incremarmi i piedi null'altro è una della javia ha non lo so comunque preso da look fantastic eh, mi sta facendo un profumo, all'inizio facevo un po' di pizzicore, ma poi mi sono resa conto che non è nulla di che, quindi vabbè, pizzicore in che senso? Pizzicore che eh, nel senso che sembrava che mi stava, mi stava dando, vabbè, lo stavo facendo in, in in dialetto calorese, scusate, ma intanto mi parte la dialettica calorese, so che voi la amate, però devo anche stare attenta che non mi sento anche uno che odia. Certi dialetti, ma lasciamo perdere le male lingue. Comunque, niente, vi dicevo. Um, sì, sì, ragazze, eh, alla fine eh, il pizzicore non era nulla di che, era solo perché stava agendo in bene. proprio che non è una maschera piedi, ma è una maschera per i capelli, ma siccome non mi fido di certi prodotti, li utilizzo. Al, le faccio un altro tipo di uso per i piedi, Beh, che male c'è. scritto, food", è scritto. Eh, hair Food. C'è scritto e food, che io sappia, vuol dire maschera per capelli, cibo per capelli, che io vabbè, quello che insomma, io l'ho utilizzato per i piedi invece. Perché, sinceramente, usare certe cose per i capelli. Non mi fido, quindi c'è da risciacquare, c'è da fare. No, non è, non è neanche da risciacquo. Io ho preso perché era una cremina con una texture così fine, liscia, la passi sulle polpastrelli, poi la passi su tutto il piede, non ve lo faccio vedere, perché se no, appunto vi ho detto come prima, non ripadisco, mi fa un po' schifo, quindi la passo sui piedi così e poi via. E niente, e ve la massaggiate come a vostro piacimento. Oh, e per quanto riguarda il resto, sì ragazzi, sto facendo, non sto facendo anche crema che maschera del viso, ma per i piedi sto cercando di, di cominciare a curarli. Per quanto riguarda invece le salviettine, sto sempre cominciando per curarli swatch, che ancora Instagram sono ben poco attiva, ma qualcosina sto cominciando a farle. A farle. I swatch, 1,78 di queste salviettine che mi stanno strapiacendo dall'Eurospin Eurospin? Boh non mi ricordo Salviettine alla camomilla, l'intratante e rinfrescanti. Sono saranno quelle seccate ma vabbè dettagli Idrofile, no mi sa che se non è dell'Eurospin Devo controllare la che parte Ma è Eurospin o no? No non è Eurospin, sbagliato Credo che siano di un altro marchio che non è Eurospin. Aspetta un secondo. Controllo. Un attimo il controllo. No, non è per niente Eurospin. Grazie mie Chissà so dove cavolo ho preso. Forse nel negozio sotto casa. Sì. Andando a pochi passi da casa. Perché qui non mi dice Eurospin per niente. No. Comunque sono buone, mi piacciono. Non tizzicano, non ostinano la pelle, nel senso quando la bruciano, quando le vai a passare per strofinarti la parte da, da togliere insomma il pasticciamento tra trucchi e quant'altro, ma anche per pulire qua sopra la scrivania, non mi dà fastidio sia quando struscio contro la mia pelle che contro il, il, il, il, il piano da lavoro, insomma. Eh, mi ci trovo bene, non, non ne nessun fastidio appunto come dico come ho detto prima, ribadisco nessuna irritazione cutanea quindi top, mi piacciono ribadisco, questi sono idrofil salviette, bevi, e detergenti si sono un po' seccatucce non sono seccate Ripet parliamo come mangiamo che è meglio ci sono un po' seccate però mi piacciono, vedete? ve le faccio vedere bene bene bene ecco qua buono, mi piacciono poi ogni tanto con mi trucco utilizzo questo labello qui della Valentina Ferragni, Lip Gloss della Valentina Ferragni in crayon, sì crayon, che ce n'è quanto, 5,5 mm di prodotto, che tra l'altro lo sto consumando e mi sta strappiacendo, labello molto buono, ce l'ho perché... È da tanto che lo desideravo da quando lo vedevo in pubblicità, in pubblicità, sì, sulla canale 5, quindi ho detto, ma così quasi quasi me la chiappo, quindi come a casa, quando l'ho visto sapone profumi, perché voi dovete sapere che um, qui in Sardegna non c'è, sì, c'è Sephora, ma è a Ulbia, oppure c'è, qui a Palau c'è sapone profumi, oppure, vabbè, acqua e sapone è a Ulbia lo stesso, ma qui ci c'è sapone profumi, oppure c'è altre categorie che non sono proprio cioè altre profumerie che non sono proprio come dire, non puoi trovare il mondo come da Sephora ecco, tanto per dircela una Questo invece è una lip no, un rossetto tinta se non erro di Sephora vedete c'è il marchio Sephora questo non so se mi è stato regalato da chi o se l'ho comprato io comunque, poca importanza mi piace anche questo scovolino da, si sì, vabbè stesura da come si chiama, alla spugnetta per stendere il prodotto, lo faccio anche vedere, oddio mi sa che si è anche rovinato, ecco perché non lo uso più, vedete? non so cosa si possa vedere contro luce, vabbè e vi ho messo contro luce ma ragazzi io ho della qualità video quasi che me ne frego anche se ho a tutti per aver detto voglio migliorare i miei video ma vedo che me ne frego quindi Continuo a fregarmi perché alla fine non mi conta, non, mi, non, mi, non è che conta tanto la qualità di video, l'importante è quando ti impegni per. vabbè, la qualità luce, della luce nei video è importante, ma se uno non lo fa per lavoro, tanti saluti e buon viaggio. Ma se invece uno ci tiene a farlo come lavoro, allora la luce si mette di così, vedete, si mette di così. Ma io me ne frego e mi metto contro luce, che devo dire? Se no, basta che apro la finestra e mi entra la luce dal, dalla finestra, ma io non mi va. Perché? Perché sì, mi sento spiata ai vicini. Quindi, anche no. Quindi, chiudo tutto. Ah, qua non vi ho fatto vedere, ho preso una bella bustona di, di questi. Cosa sono? Baglio schiuma della Vidal. Perché io compro, com, uso, uso, uso e uso. E poi, cosa faccio quando finisco? Compro. Come fanno altre ragazze di YouTube. Perché adesso non sta... Boh. Non vuole rimanere. Sei curioso, però tu, eh. Vediamo se rimane così. No, non vuole rimanere. Non vuole proprio... Ok, forse così rimane. Speriamo bene che rimanga Bangas dove deve stare. Aspetta un secondo. Rimane, rimane, ragazzi. Almeno lo spero perché se no mi tocca di nuovo ripoggiarlo per terra. E mi tocca togliere la mi tocca togliere dalla busta i bagnoschi e riutilizzarli per um, riutilizzarli questo mi sto un po' già uh, vabbè sapete che è un video così come mi esce allora um, sì, mi tocca togliere dalla busta e mettere dentro la mia saccoccia di, di tutte le mie scorte beauty perché voi non so se l'avete visto ma lì dietro c'è la mia saccoccia sacoccia, bustono, dove tengo tutti i prodotti che ancora non ho utilizzato, che devo ancora utilizzarli. Allora la maggior parte l'ho ho utilizzato, ma gli altri nada, de nada, niente. Dire che non ancora Non è che me ne frego, però li devo ancora dare altri, o, me, o li do oppure li uso io, ma per usarli ancora sto facendo una fatica boia. Non che non voglio, ma perché, raga, non voglio aprire tutti i prodotti assieme. Perché poi non mi rendo conto di cosa ho usato, cosa mi fa bene, scusate, un segnozzo e cosa mi fa male. Quindi prima o cosa non mi è piaciuto o cosa mi ha dato fastidio, quindi un prodotto per volta. Poi non, mi, non vorrei che mi chiedeste sempre ma tu cosa ne fai i prodotti, li usi o li butti, se non ti piacciono no, ne faccio un altro uso. se cioè, non sarà l'uso per i piedi, per le mani, per le braccia. Li uso per i pennelli. Non tutto lo uso per i pennelli. A volte li uso anche perché ne so, se non mi piace tutto per il corpo, li uso per la testa. Per magari per la testa, tipo se uno shampoo che non mi è piaciuto, così via. Insomma, ragazze, ce ne so. C'è da sbizzarrirsi in tutti. C'è un mondo di prodotti. C'è da sbizzarrirsi, tipo la ceretta, se non la voglio usare per che ne so, ehm, per qua che mi dà fastidio la utilizzo o per esempio per qua la utilizzo per qui tanto non cambia un pezzo da un altro cioè cambia però se sono troppo delicata di qua la uso utilizzo di qui insomma avevo fatto un sacco di esempi, sacco di esempi per farvi capire che la, questa esperienza da fastidio per farvi capire che mi, mi sbizzarrisco in ogni prodotto che non mi piace utilizzare in un modo invece che in un altro e niente ragazzi questo era quanto ah mi ho fatto il sopracciglio sempre con lo stesso prodotto ed è questo qua della Rimmel, con questa matitozza che si sta diventando un mozzicone ma io la utilizzo finché non ce n'è più e poi questo pettino qui che mi aiuta a pettinare bene le, le sopracciglia e di farle in modo più decente più da persona umana la quale sono Mentre qui c'è un'altra matitona che non so se farò vedere bene, perché sarà questa, sì, che è della Douglas, sì, si chiama Douglas, molte non sanno so come si pronuncia, ma io almeno credo di saperlo, Douglas Douglas, no, Douglas, poi vabbè, fate un po' come volete voi, ma io la pronuncio Douglas perché in america ho sentito dire che si chiama douglas ad alcune youtuber americane poi vabbè fate voi comunque questa matita senza dilungarsi troppo eh, di douglas per le sopracciglia una per pettinarle per sopracciglia e un'altra per eh, ridefinirle per darle un'uniformità ok a posto questa cosa la uso Finché non ho terminato, questa ancora non incomincio finché non termino questo bel mozzicone di matita. Oh, stavo mettendo quella sbagliata a posto. Questa ancora da mettere a posto e utilizzare dopo qualche... quando sarà l'ora di utilizzarla. Per il momento no. E niente ragazzi, questo era tutto. Non so ancora cosa andrà a fare gli altri video, ma li farò per il momento io vi lascio vi ringrazio ah mi sa so che devo lavare i pennelli se riesco a farci il video dove lavo i pennelli non sarà il massimo ma ci voglio provare a fare il video dove lavo i pennelli potevo mm. hm. farli stamattina non lo so forse non ho avuto voglia perché ero troppo stanca e voglio guardare mm. mi sto già intartegliando ho proprio voglia di fare eh, di guardare i vostri video e di un po' trasllare a guardare i vostri video. Quindi non ce l'ho fatta, ma non importa. importanza. Se mi riesce, se no, li farò un altro momento i, i pennelli, tanto non, da lì non scappano. Sì, lo so, è importante lavare i pennelli per non avere porcherie sul viso, sul proprio viso. Sul mio viso più che altro. <ride> e niente. Bene, ragazzi. Ah, qui... Eh, ci sono tutti i miei. trucchi Non so se ve li ho fatti vedere, eccoli qua. Con quale l'altra volta non so se mi, se mi seguite su Instagram, fatelo perché di tanto in tanto riesco a essere appunto attiva. Non sempre su TikTok, ma su Instagram di più, più o meno almeno credo e penso, spero di esserlo. Perché stamattina ho fatto due fotine. e Mi sono stra piaciute. E anche le altre ragazze sono piaciute altre, quelle pochine che c'erano. Um, quindi, eh, cosa dire più di bello? Fatemi pensare: ah sì, um, ho, ho fatto un trucco e il, ancora non so se l'ho postato o meno. Ma mi sa che ho cancellato la foto. Mannaggia, a me potevo pensarci la prima: di non cancellare la foto, e l'ho fatto. Vabbè, se lo trovo nelle, nel, in, in un'altra app dove salvo tutte le foto, se ne l'ho cancellate buono sia posso dire benvenga se lo se ce l'ho ancora se ce l'ho ancora ve la metto sia su Instagram che qua sul montaggio vediamo cosa riesco a mettere in salvo da tutte le mie pazzie di cancellare foto vediamo non vi assicuro niente ma ci proviamo ciao ragazze e a presto e ci vediamo dopo un altro video se riesco a lavare i pennelli e se non li laverò domattina ah ricordate di mettere un bel like di supporto perché il nostro youtube cosa fa dei video ma spero che li faccia vedere nella homepage e se no magari nelle iscrizioni io non so come fa youtube come cavolo lavora youtube ma eh, se piacciono bene se no non, non posso essere non posso essere di gradimento a tutto la, il mondo intero di youtube tutta youtube italia o chi, chi che sia va bene dai Ciao, lavo i pennelli. Anzi, provo a registrare questo video. Provo a lavare i pennelli. E come esce? Vediamo se esce bene. Ciao.